Ci siamo live dal vivo come si dice, siamo online. <ride> Buonasera a tutti, adesso, Marta, dobbiamo aspettare che qualcuno si, si colleghi. Intanto, noi approfittiamo per condividere con chi desideriamo. A me appena È parte la diretta, secondo me, sono allergica perché mi inizia a chiudere il naso appena inizia la diretta, andiamo da lucia a caponetto. E vediamo se siamo già qua. Eccoci, ci siamo già. Allora, l'hai trovata la condivisione? Ce l'ho fatta, sì. Perfetto, allora condividi. Lo condividiamo in un gruppo e lo condividiamo con il gruppo del baby. Libri per bambini, dai qui. Eccoci tanto che aspettiamo gli occhietti, siamo a due occhietti, aspettiamo che ci salutino un po' di persone. Qua aspettiamo i commenti, così vediamo chi c'è, siamo già a tre occhietti. Questo è sempre il momento un po' più difficile, l'attesa delle persone. la Franci, la mia amica Francesca è la prima che ci saluta. Ciao Franci, benvenuta in questa puntata dove racconteremo un po' di... Daremo un po' di informazioni e, e di, di consigli? No, non credo che sia il termine più corretto. Diciamo che andiamo a raccontare un po' la nostra esperienza, anzi in particolare l'esperienza della dottoressa Giaretti, e io darò il mio contributo con la fiaba e andiamo a vedere che cosa, eh, che cosa vorrete poi sapere voi, ecco, perché poi la cosa bella è che questi, queste dirette vogliono essere un po' interattive. Dal momento che è stato un anno molto, molto, molto, molto difficile per i nostri bambini e sembra essere non ancora finito, vorremmo cercare di capire come poter essere di aiuto. Se si può. Certo. Proviamo a dare qualche punto di riflessione, sì. Sì, bravissima. È proprio sì. così. Qualche, qualche spunto qualche punto di riflessione in modo da. Intanto che eh, aspettiamo un po' di persone io direi che potresti presentarti di nuovo un po' Marta visto che conoscono un pochino più me e un po' meno te. Ci racconti un po' chi sei, cosa fai e intanto aspettiamo che ci raggiunga ancora qualcuno. Vai! Certo, allora io appunto mi chiamo Marta Giaretti e sono una psicologa. Mi sono poi specializzata in psicoterapia familiare, quindi appunto seguo eh, le, le situazioni a volte di famiglie che attraversano momenti di difficoltà o che vogliono in qualche modo migliorare alcune situazioni che, che ci sono a casa ehm, o situazioni che si presentano all'interno delle coppie. E, rispetto ai bambini questa sera appunto proveremo in qualche modo a ragionare un po' insieme eccoci eh, ci prendiamo questo spazio di confronto per dare qualche idea in più, magari o semplicemente qualche punto di riflessione ai genitori che sicuramente fanno un mestiere molto difficile e che Bene. nessuno ci insegna, tra l'altro. Quindi... No, questa è una cosa veramente, è proprio vera, eh. io penso sì. sempre, poi, poi ci sono persone che. Eh, diciamo che sono un po' più portate per carità, donne più portate così come uomini più portate io ogni volta che parlo del, della mamma penso sempre anche al papà no? E io per esempio che fin da bambino ho adorato i bambini, mi ricordo che il primo pannolino l'ho cambiato a 9-10 anni invece ci sono donne che il primo pallolino lo cambiano con il proprio figlio quindi alla fine è proprio vero che impari durante no? per quanto poi le, le, le, la tua mamma provi a esserti, prova a esserti Supporto, provi magari i conduttivi sono importanti a esserti di supporto e eh, di fatto tu hai un po di presunzione data dal fatto che il figlio è mio non lo gestisco io d'altra <ride> parte però è anche vero che insomma eh, davvero sei le prime anni quindi eh, deve essere deve essere parecchio frustrante adesso io ho amiche che sorrideranno quando si vedranno questa puntata, però io ho amiche che negli anni erano disperate perché il bambino non mangiava e poi erano disperate perché il bambino ha avuto il momento del solo papà e loro si sentivano escluse. Quindi io da, da, da donna senza figli ho sempre, ho sempre vissuto queste, queste, questi momenti delicati di queste mamme, che devo dire sono proprio, sono proprio forti, ragazzi. Queste mamme e, e i papà e, e come è vero che ho notato anche sempre nella mia esperienza di amiche e di amicizie che eh, tendenzialmente è la mamma a cambiare il bambino no? a, meno che, a meno che non ci si eh, ritrovi nella condizione che magari la mamma lo fa e allora improvvisamente <ride> i papà si improvvisano io parlo per ricordi eh? io ricordo di questo mio amico carissimo che a un certo punto è andato di là a cambiare il bambino perché questo bambino evidentemente aveva bisogno, e lei era impegnata a fare altro, non dico che se ne fregasse, eh. semplicemente faceva altro. Figlio della serie uno dei due bisognerà bene ben che lo faccia, no? e quindi anche eh, le, le, le, le cose no, che, che si fanno non si fanno anche perché magari l'altro lo fa. e <ride> Quindi la mamma sì, ma il papà è, è fondamentale quando la mamma banalmente fa dell'altro perché ci sta, no? Così come la eh. ad adormentare, così come. allora. Siamo a 8 K, io direi che possiamo entrare un po' nel vivo della nostra puntata. Allora, come vedete ho imparato a utilizzare i banners e quindi il titolo appunto tratta il titolo che vi abbiamo, vi abbiamo proposto in questi giorni nella nostra comunicità, la gestione della rabbia del bambino. La dottoressa Marta Giaretti ci illustrerà, ci darà un po' di informazioni rispetto a questo tema molto importante. Eh, abbiamo eh, stabilito delle domande. Eh, per cui io partirei con la prima domanda tenendo conto che poi ad un certo punto avremo eh, la possibilità di leggere una parte di una storia eh, di un libro molto bello che si intitola La rabbia da drago di Giovanna Loconte, che tra l'altro salutiamo tantissimo. Ciao Giovanna, non so perché con i pazienti eh, lei è una terapeuta, quindi il fatto che questo orario insomma, per lei non era, era l'ideale, ma avendo tanti bimbi perché ne ha tre, non so se la sera sarebbe stata meglio, quindi ci vedrà poi indifferita, ma volevamo ringraziarla per averci dato l'opportunità di, di, di poter sfruttare e leggere il suo romanzo. Allora, partiamo con la prima domanda. Intanto dico al pubblico, saluto anche Federica, la mia amica che è arrivata, ciao Fede, intanto dico al, mh, alle persone che ci stanno ascoltando che in qualunque momento, come vedete, io vi vedo, potete fare delle domande e eh, terminata... La, la spiegazione di Marta senz'altro risponderà alle vostre domande. Quindi assolutamente sentitevi liberi di chiedere quello, quello che volete. Tanto se non lo sa, vi dice non lo so, quindi non, non, non, non, rischiamo, non rischiamo di fare danni. Dunque, la prima domanda che ti voglio fare è questa. Perché a volte sembra che i bambini si arrabbino per cose o, o, o per motivi incomprensibili o con modi incomprensibili? Sì, è vero. Eh, a volte non riusciamo no, a capire che cosa sta dietro un'esplosione di rabbia. Intanto partiamo dal presupposto che la rabbia come altre emozioni di quelle diciamo, di base considerate, no, le, le, primari, le emozioni primarie, eh, purtroppo spesso le consideriamo come negative. La tristezza, la paura, la rabbia, no? Diamo spesso una connotazione negativa e quindi... A volte il, la tendenza è un po' quella di pensare che, insomma, andrebbero evitate, non, non va tanto bene esprimerle, no? E quindi bisognerebbe cercare di farle passare in fretta, superarle in fretta e, e stare di, di nuovo subito bene. In realtà questa emozione della rabbia è fondamentale, intanto è un'emozione innata, no? Quindi diciamo che la natura ci ha dotati tutti quanti, condividiamo anche... Eh, con, eh, con gli animali, con i mammiferi questa, queste emozioni di base e, e se ce l'ha donata in qualche modo ci sarà un motivo e, la sua funzione in qualche modo è quella di difenderci, no? di fare in modo che questa eh, emozione che nasce dentro di noi ci porti a proteggere noi stessi dalla la, la nostra sopravvivenza, mm. i nostri interessi i nostri valori no? poi andando a salire nella nella scala diciamo, dei, dei nostri bisogni passiamo da cose più basiche come la sopravvivenza, la fame, la sete a bisogni più intellettivi anche, no? quindi difendere una nostra idea, portare avanti un nostro pensiero per cui in realtà questa rabbia è, insomma, è anche positiva eh, la vediamo negativamente probabilmente quando è un po' sregolata, quando la esprimiamo in una maniera non tanto adeguata o che rischia di nuocere agli altri. Sicuramente la rabbia è un'emozione che può portare anche a dei comportamenti un po' problematici, può portare alla violenza, può portare a eh, aggredire o a farci male anche le, a noi stessi, no? Oltre che magari agli altri. E quindi, ecco, usciamo un po' da questa connotazione, cerchiamo di ehm, entrare invece un po' nell'idea che questa emozione si può provare, si può sperimentare e possiamo aiutare i nostri bambini a sperimentarla e manifestarla nella maniera adeguata. Questo compito, eh, ahimè o comunque per fortuna insomma, ce lo hanno sicuramente eh, i genitori, le figure di riferimento no? che fanno un po' da filtro con quello che il bambino sperimenta e sicuramente deve imparare la sua Crescita, evoluzione a gestire ma inizialmente non lo sa fare da solo. Allora per capire quello che tu dicevi prima, no? questi comportamenti un po' strani, queste, queste esplosioni così inspiegabili, una cosa che sicuramente possiamo provare a fare eh, è quella di osservare. Spesso siamo immersi nelle situazioni in casa, no? chi ha eh, una vita frenetica con, con magari vari figli o comunque anche solo un bambino, sa benissimo che le situazioni poi si susseguono l'una con l'altra e c'è poco tempo per fermarsi effettivamente a osservare, a pensare. Però diventare degli osservatori un po' più esperti, un po' più abili nel ehm, effettivamente prestare attenzione a quello che è il comportamento del bambino. Osservare quindi quali possono essere le cause di questo comportamento. La rabbia sicuramente può avere diverse motivazioni, diverse cause. C'è la rabbia indotta da una frustrazione perché magari il bambino ha ricevuto un no o perché magari vuole qualcosa che non può ottenere. Ehm, C'è la rabbia indotta magari dalla gelosia perché magari il bambino ha un fratellino, una sorellina sì. e noi pensiamo che sicuramente sarà felice tanto quanto noi per questa cosa, ma invece dobbiamo provare a immedesimarci un po' nei suoi panni e capire quello che potrebbe invece significare per lui questa novità e, e quindi che potrebbe anche suscitare un'emozione di questo tipo. No? Eh, cioè, può esserci la rabbia perché ci sono stati dei cambiamenti magari nella vita del bambino, magari ha cambiato scuola, ha cambiato casa, è cambiato qualcosa in famiglia. Quindi provare a capire e a osservare le cause. Mm? Il comportamento è le conseguenze diciamo quindi fare un'osservazione in qualche modo un po più strutturata vogliamo vogliamo dire così eh, non solo guardare le situazioni ma proprio osservarle con attenzione questo ci dà la possibilità poi di capire come intervenire no, a seconda della situazione in cui ci troviamo sì, mm, c'è da dire che a volte mm, la rabbia del bambino è un qualche cosa che deriva da sé, no? nel senso, ehm, sempre, per, per, eh, sempre per racconti, eh, so per certo che ci sono ad esempio dei bambini che magari sono in camera loro, stanno giocando e tu senti che stanno giocando da soli e improvvisamente senti che hanno uno scatto di rabbia, no? e quindi tu che sei magari in cucina a fare delle cose ti rendi conto che sta avvenendo qualche cosa e io penso, la prima cosa che farei no, in questa condizione sarebbe correre di là a vedere che cosa è successo. Poi però ho letto questo libro e ho pensato, forse non è la cosa più giusta, perché a volte questi bambini possono avere questo momento di crisi, perché banalmente stanno giocando e non riescono a, non riescono a fare una cosa che stanno facendo, no? E quindi si arrabbiano va da sé che si arrabbiano e con gli strumenti giusti che vorrei che stasera riuscissimo a, a, a, da, a dare, eh, magari se la risolve da solo. Senza gli strumenti giusti se la risolve da solo lo stesso, però magari rimane frustrato, perché di fatto lui si rende conto di aver avuto una reazione, quando i bambini sono intelligenti, si rendono conto di aver avuto una reazione magari... Spropositata rispetto, magari, non lo so, al suo invento, sto facendo i Lego, non riesco a mettere un pezzo e lancio i Lego, no? Io mi ci vedo da bambina a fare una roba così. Poi i Lego sono per me uno strumento di tortura ancora adesso, per cui facilmente lo farei anche adesso, anzi, ricordiamoci che poi eh, i grandi e i bambini nella gestione della rabbia non hanno tutte queste differenze, no? Ma sì. torniamo, torniamo al discorso di prima, eh, il bambino, che invece è di là, No? Io ti ho dato la mia idea, nel senso, poi leggendo il libro capiremo meglio, ma eh, istintivamente un genitore fa bene ad andare di là e a dire che cosa succede oppure dovrebbe aspettare, ascoltare come hai detto tu inizialmente e poi andare o non andare proprio? Allora, guarda, non c'è ovviamente una risposta giusta che vada bene per tutte le situazioni perché bisogna poi capire in che contesto ci troviamo, in che situazione ci troviamo e quali sono gli strumenti, come hai detto giustamente tu, che quel bambino è riuscito a mettere insomma, nella sua valigetta degli attrezzi, no? quali strumenti è riuscito a maturare. E queste capacità sicuramente i bambini non le sviluppano da soli, le sviluppano all'interno della relazione con i loro genitori. Quindi sono certo. i genitori che nella crescita, durante la crescita dei figli fanno proprio un po' il, la funzione dei regolatori dell'emotività dell perché il bambino certo. quando nasce ha delle emozioni, ce l'ha fin da subito, dicevamo sono innate ma non ha la capacità di gestirle, non ha eh, ad esempio anche proprio a livello biologico del suo piccolo cervellino in formazione eh, non ha tutta quella parte sviluppata eh, di, eh, che, che diciamo, corrisponde al pensiero razionale, al pensiero logico, che spesso a noi adulti, quando diciamo, anche noi siamo riusciti a mettere degli strumenti nella nostra cassettina degli attrezzi, ci aiuta in qualche modo a mediare le emozioni che proviamo, no? a regolarle, a gestirle e in qualche modo quindi poi anche a eh, superarle in maniera efficace. Questa cosa, eh, questo ruolo è appunto nelle mani dei genitori finché i bimbi sono piccoli. Quindi attraverso la risposta che il genitore dà all'emozione di un bambino, il bambino impara come rispondere a sua volta alla sua propria emozione. Intanto impara a riconoscerla, quindi è il genitore che fa da specchio, in questo caso inizialmente, no? eh, all'emozione del bambino e gli fa capire praticamente come che nome dare? No? Eh, come identificare la cosa che il bambino sta provando? Mm? E, dopo aver imparato a riconoscere la sua emozione, il bambino attraverso la relazione con il genitore e il modo che ha il genitore di rispondere a questa emozione, di accompagnarla in qualche modo, il bambino impara poi, interiorizza questi, questi modi, no? queste modalità e impara a farli suoi quindi eh, sicuramente se il genitore ha una buona capacità di ascolto di accoglienza di eh, sintonizzazione con le emozioni del suo bambino il bambino si sentirà man mano più sicuro di stare anche con le sue emozioni no riuscirà pian piano a capire che cosa gli sta succedendo e che cosa può fare e Sicuramente ci sono anche delle situazioni in cui questo non avviene in maniera così fluida e quindi a volte i genitori invece danno queste risposte ai bambini che un po' li, li confondono, li mettono un po' in difficoltà, come ad esempio non ti devi arrabbiare, no? E il bambino a quel punto dice caspita sto provando qualcosa, lo sento nel mio corpo, lo sento dentro di me, però mamma o papà mi dicono che non lo devo fare, allora lì inizia a esserci un po' di conflitto no? uh, dentro, dentro la, la testolina del bambino perché a quel punto se diciamo la modalità eh, si ripete sarà poi forse portato a evitare quell'emozione perché capirà che suscita nei suoi genitori che sono ovviamente per lui la, la cosa più importante il suo riferimento suscita in qualche modo una reazione sgradevole magari si arrabbiano ancora più di lui, quindi gli incutono magari paura, ad esempio può cadere questo, oppure si rende conto che quando lui prova rabbia i genitori lo ignorano, lo evitano, lo abbandonano, diciamo, nel, nel suo brodo, un po' no? Come si E a questo punto eh, quel bambino con questa emozione non saprà più molto bene che cosa farci, no? E quindi mh, tenderà in maniera ovviamente non consapevole, perché un bambino non ha poi quella consapevolezza di ragionare sopra quello che sta succedendo, tenderà a metterla da parte, oppure eh, non riuscendo a regolarla, a imparare come regolarla, tenderà a viverla in maniera esplosiva e dirompente, non riuscirà proprio a controllarsi e quindi magari metterà in atto quei comportamenti poi più distruttivi che a volte ci capitano anche di vedere nei bimbi. Anche magari quando sono per strada o al parco no? e fanno delle scenate che riteniamo così <ride> allucinanti, però chissà cosa c'è dietro no? quelle situazioni, chissà eh, se questo bambino magari non potrebbe pian piano riuscire a, a migliorare un po' la sua conoscenza delle sue emozioni, a migliorare che... il modo eh. di starlo. La cosa, la cosa davvero, davvero particolare quando poi ti metti a ragionare su, su, ti metti a ragionare su, su un concetto no? Do, nel quale magari non ti hai mai soffermato prima, cioè viene abbastanza spontaneo dire non ti arrabbiare no? per consolarlo e invece, caspita, viene fuori anche dai libri che stiamo leggendo, dall'esperienza che tu hai e che ci siamo fatti, devo dire che ehm, cavoli. Invece è proprio un, un, un modo che potrebbe far sì che questo bambino si chiuda in se stesso e che poi abbia reazioni apparentemente eh, assurde no? o esagerate. No? E, mh, ci sono frasi effettivamente che possono eh, scaturire, che possono eh, portare a, a, a chiudersi anziché aprirsi. No? E, e a me ha colpito questa cosa di non ti arrabbiare e come mi ha colpito il pensiero che si debba far uscire, cioè eh, la rabbia è un sentimento come l'amore che, che deve uscire, deve essere tirato fuori, no? E la famiglia in questo, in questo caso, perché poi noi non abbiamo parlato di età, di bambino, il bambino si può arrabbiare due anni, ha un anno e mezzo e fa così e magari non ha ancora la possibilità di esprimersi, no? A 6, 7, 8 anni lancia qualcosa oppure grida. No? In quel momento se la famiglia c'è e trova il giusto e lo troverà anche lei, la famiglia con esperienza, no? perché abbiamo detto che non si nasce i genitori, quindi in, si imparerà a spesso il background fa sì che mia mamma, quando era arrabbiata, si comportava così e istintivamente io mi comporterò così. E potrebbe essere la soluzione giusta invece magari il bambino caratterialmente con me non c'entra un pifero uguale a suo padre e allora bisogna andare a cercare no, un altro modo per, per prenderlo quindi sicuramente sicuramente non è, non, è, non è semplice ma è bene è bene eh, star lì a questa cosa provarci e come dicevamo eh, cosa possiamo fare noi adulti per gestire la rabbia dei bambini ascoltare Osservare, come dire tu, come hai detto tu prima, esserci, no? Poi questo è stato l'anno particolare, adesso io ho intravisto DAD e ho già capito Francesco giustamente dove le vuole andare a parlare perché dice lockdown e d'Ad, tassa integrazione con maggior coabitazione di genitori e figli, come ne ha agito sul versante emotivo? Ah no, è una domanda, ci chiede. Come hanno agito sul versante emotivo, in particolare sulla rabbia, questa, questa coabitazione? Beh, potrei rispondere persino io che non sono psicologa, ma lascio rispondere te perché mi sembra che sia proprio una domanda perfetta per te. Ma certo, eh, questa situazione ha portato dei cambiamenti enormi non solo nei bambini ma in tutti noi, quindi tutti noi abbiamo dovuto in qualche modo fronteggiare una situazione assolutamente avversa ecco proprio eh, una situazione come questa diciamo se vogliamo provare adesso a sfruttarla come occasione in positivo per ragionare no cerchiamo sempre di, di trarre qualcosa di costruttivo anche dai problemi più, più grandi e, può essere o sicuramente è stata perché tutti quanti l'hanno vissuta nelle loro famiglie un'occasione poi per vedere come si poteva gestire no? e quindi può essere un'occasione per anche confrontarsi per accompagnare i bambini a comprendere eh, le frustrazioni che ci possano essere dietro a questo periodo, eh, quindi anche legittimando il fatto che possano essere arrabbiati a causa magari della noia, ad esempio un'altra condizione che, che può, come dire, generare eh, spesso eh, emozioni di rabbia eh, è quella della noia, no? del, del rimanere un po' così senza stimoli, senza... quindi eh, nasce un po' quel senso di tensione che probabilmente in questo periodo i bambini hanno veramente sperimentato in maniera forte okay. e, e purtroppo hanno poi sfogato, l'abbiamo sentito anche da, da ricerche che ci sono state, da, da dei dati, Soprattutto i ragazzini già un pochettino più grandi eh, si sono trovati poi a sfogare questa tensione, questa rabbia anche in maniera molto disfunzionale, sono aumentate proprio le problematiche anche dal punto di vista comportamentale, psicologico nei, nei ragazzi durante questo anno. Quindi questa può essere in qualche modo un'occasione per i genitori per, ehm, trovandosi in una situazione di cambiamento, una situazione di difficoltà, affrontare insieme ai propri figli questa cosa no e sicuramente i bambini vedono anche come i genitori hanno affrontato questo stesso lockdown ad esempio questa stessa situazione di pandemia no e quindi anche attraverso un po il, eh, il modellamento eh, su quello che vedono all'esterno loro poi apprendono eh, delle modalità delle strategie quindi anche facendogli in qualche modo vedere delle, delle modalità costruttive, propositive, sicuramente i bambini si, si possano sentire più, più sicuri nell'affrontare poi anche un problema così eh, particolare, diciamo così, così difficile. Adesso mh, poi leggiamo un pezzo di storia, per carità, perché è importante anche che torniamo poi nel nostro tema della, della rabbia dei bambini. Eh, C'è da dire una cosa, cioè io stavo ascoltando, ti pensavo ad una cosa che... Eh, beh, ci sono, eh, secondo me, eh, siamo sempre lì. Io devo andare, devo andare a devo riflettere su, sui, sui racconti perché io i figli non ne ho. Però c'è da dire che mh, questo lockdown eh, è stato eh, terribile sia per il bambino, tendenzialmente già pigro, che ha aumentato il suo livello di pigrizia, probabilmente, anzi forse all'inizio è stato anche felice, no? Che bello, non si va a scuola, che bello, non faccio niente. Quindi all'inizio c'è stato un po' di, eh, forse di, passami il termine che non è corretta però insomma di gioia rispetto a questa cosa, no? Ma quello che ho potuto constatare è che anche bambini per iperattivi hanno sofferto moltissimo, inizialmente il fatto di non poter fare cose, ma ehm, poi hanno, hanno avuto una sorta di... di il contraccolpo, no? Quindi dà l'iperattività più totale come se avessero scoperto la patia, no? E quindi i genitori di conseguenza hanno cominciato ad avere difficoltà a comprenderli, perché quando tu sei abituato che un bambino arriva a casa, si prepara in un secondo e va a calcio, e poi va a musica, e poi va eh, possibilmente a teatro, eccetera, eccetera, magari è, è fin troppo oberato, ma tra il fare tutto e il fare niente si crea questo, questo momento, no? E spesso un genitore che si riteneva essere eh, bravo ad educare il proprio figlio perché l'ha educato agli sport, eccetera, eccetera, si ritrova questa persona che improvvisamente non ha più. Quindi, poveri genitori, ecco, al di là che, che loro stessi sono costretti a casa, che molti hanno perso, hanno perso anche il lavoro, quindi di, decisamente è un argomento, è un argomento che, che, che, che è veramente, veramente, veramente, veramente tanto grande per poter... Eh, per poterlo, insomma, eh, anche, anche pensare di poterlo discutere in, in, in mezz'ora di tempo. No? Mm. Però eh, resta che eh, questi, questi bambini e, e questi genitori, a un certo punto, si sono ritrovati a dover gestire delle situazioni talmente nuove perché nessuno di noi, delle nostre generazioni, ha vissuto una pandemia così importante. Quindi era tutto nuovo per tutti. E in questa condizione, gestire la rabbia del proprio bambino, quando sei arrabbiato tu stesso, non deve essere tanto facile, no? Esatto, allora, Leggiamo un po', allora io vi leggo, così almeno andiamo a dare qualche consiglio ai nostri, che, se ci sono dei bimbi che ci stanno ascoltando, possiamo intanto già dare un po' di eh, informazioni rispetto a questo draghetto, allora vi racconto, eh, per non poter, ve lo potevo leggere tutto ovviamente, intanto vi faccio vedere la copertina. L'autrice è una terapeuta, si chiama Giovanna Loconte, Rabbia da Drago. E guardate, queste meravigliose immagini sono fatte dal figlio della terapista, che aveva nove anni quando ha disegnato tutto questo libro. È veramente, è veramente incredibile pensare che un bambino di nove anni abbia fatto tutto questo e invece sì, e si chiama Federico Gandolti. Quindi complimenti a Federico per questi bellissimi disegni. L'editore è Il Rio, il Rio Editori, è la storia di questo draghetto che a un certo punto viene un po' isolato da tutti. Isolato da tutti perché è un draghetto un po' cattivello, un po' violento, un po' ehm, arrabbiato, no? E soprattutto arrabbiato sempre, cioè, ogni scusa era buona per arrabbiarsi, andava alla festa di un, eh, al compleanno di un amichetto e l'amichetto riceveva dei regali, lui magari era un po' invidioso e allora gli dava una bella soffiatina di fuoco e faceva fuori i regali e torta oppure in altre situazioni si comportava male i genitori preoccupati decidono di portarli dalla draghessa dalla draghessa che abitava nelle altissime montagne per capire che cosa potevamo fare per questo povero bambino perché chiaramente non pensiamo che il bambino sia contento di avere queste reazioni no? eh, sembra, sembra che voglia fare il, il bambino forte, quello che, che nulla eh, che, nulla può, <ride> che nulla può però soffrirà molto rispetto al fatto di essere isolato insomma quindi si scaturiscono delle delle, no? Dele, delle, delle reazioni secondarie che a volte sono, sono, sono peggiori di quelle primarie no? banalmente dell'altro allora andiamo a vedere un po' quindi lo portano da questa draghezza a mente calda e a mente fredda Appesi nel capanno stavano dei disegni che sembravano disegnati da piccoli braghi come lui. La saggia Draghesta spiegò subito a Rouge che quello era l'insegnamento a freddo. Sarebbe seguito quello a caldo salendo in Monte Talbot. A freddo significava spiegare cosa si poteva fare prima che ci si arrabbiasse, quando il corpo e la mente erano ancora tranquilli e non si era verificata una situazione di tensione perché la mente dei draghi funzionava con due modalità. Uno di pensiero e ragionamento che capisce quando le cose vengono spiegate a parole. L'altra è quella delle emozioni, che capisce le cose se gliele mostri con immagini e facendo sentire le sensazioni di soddisfazione prima che si sono Quando è calda, infatti, questa parte della mente non riesce più a ragionare. Rouge parve illuminarsi alle parole della draghessa. Ecco perché non riesco a mettere in pratica le cose che mi dicono i miei genitori mentre sono arrabbiato. La mia mente arrabbiata è circondata da un fumo rosso e non capisco più niente. Rouge era eccitato. Finalmente avrebbe saputo cosa fare per calmarsi e avrebbe reso i suoi genitori fieri di lui. Così iniziarono l'allenamento a freddo per prepararsi. La draghessa saggia gli fece un altro appunto. Solo ripetendo, immaginando a fretta, la mente emotiva apprende. Solo pensando più volte a cosa potresti fare quando sei tranquillo, alleni la mente a essere pronta ad affrontare la tensione nei momenti di agitazione in cui fai più fatica a ragionare. Così iniziarono a esplorare i disegni. Il primo disegno rappresentava il parlare al cuore ferito. Tutti noi abbiamo ferite piccole o grandi, spiegò la draghezza saggia, cose che ci hanno fatto stare male. Quando ci arrabbiamo, può essere che siano state toccate queste parti ferite e che esageriamo la reazione rispetto alla causa del momento. Possiamo parlare al nostro cuore con benevolenza e comprensione, dicendogli che ci dispiace che sia triste e addolorato, ma noi gli vogliamo bene lo stesso e sappiamo che è capace di tante cose buone. Possiamo abbracciarci, immaginando di circondare anche lui in questo abbraccio. Rouge si sentì di farlo subito, si abbracciò e gli sembrò di volersi già più bene. Guardarono un secondo disegno. Era rappresentato un drago che soffiava senza emettere fuoco e fumo. La draghessa, saggia, tirò fuori da un cassetto delle candele che accese spiegò a Rouge che poteva soffiare concentrandosi sui movimenti della sua pancia. Doveva gonfiarla inspirando dal nasone e sgonfiarla ispirando dalla bocca. Facendolo lentamente sarebbe, sarebbe uscita solo aria. Quando inizi a sentirti tedo e agitato puoi calmarti respirando così per qualche minuto. Rouge vide farla la draghezza e la invitò. Riprovò ripetendo la stessa azione sulle candele, fu la prima volta che riuscì a spegnerle delicatamente, senza scioglierle, come aveva fatto fino ad allora. Si sentì subito più capace e sereno. Allora, prima di continuare, io farei un po' di esercizio di questa respirazione, Marta, perché non è così semplice, perché quando tu inspiri devi buttare fuori l'aria, e quando espiri la fila dentro, no? Quindi se tu fai tre di questi respironi e cominci. Fallo anche tu, ti vedo se mi fai. Vai. Mi sento già meglio, anche se non ero arrabbiata. Crea proprio uno stato di serenità e di tranquillità. E pensate che abbiamo soltanto respirato. Provate anche voi. Quando invece la tensione e la rabbia sono già saliti, puoi fare i respiri a sbuffo per far uscire l'agitazione da dentro, fino a che non senti che va meglio. E gli mostrò il terzo disegno: un drago che sbuffava fortissimo dalla bocca, ma soltanto Aria. Lo fece anche lui. Sbuffò, ma non essendo arrabbiato, gli scappò da ridere. La draghessa saggia proseguì mostrandogli diversi disegni. Alcuni ritraevano luoghi come mare o prati, altri genitori che abbracciavano piccoli draghi. Questi sono i posti sicuri, ognuno al suo. Solo pensare a questi, rifugiandosi col pensiero in quei luoghi dove si è stati bene, per un po' aiuta a tranquillizzarsi. Quale può essere il tuo luogo o ricordo che ti fa sentire sicuro? Rouge? Il piccolo draghetto pensò subito a tutte le volte che la mamma lo abbracciava o alla prima volta che aveva fatto canestro e il papà l'aveva guardato con uno sguardo pieno di orgoglio. La draghessa aveva continuato, quando si è arrabbiati ci sono parole che si possono dire non troppo brutte e che mentre le dici come se fossero un urlo che diminuisce di intensità fanno uscire la rabbia. Sono le parole sfogo protette tipo mannaggia, acci Uffa, Capero! Tu quale vorresti usare? chiese la gravessa Rouche e Rouge. Uffa! e mentre lo diceva, con un tono decrescente, la parola usciva e già si sentiva più leggero. Vedi che sulla parete mancano dei disegni? Ti va a disegnare questo insegnamento? Rouge amava disegnare e non se lo fece ripetere due volte. Disegnò una grande bocca di drago da cui usciva una parola che iniziava con lettere giganti e che mano a mano si rificeriva. Lo appesero sulla parete e Rouge si sentì orgoglioso di sé. Tanti draghetti prima di lui avevano imparato con gli stessi insegnamenti si sentiva fiero di farne parte con il suo disegno. Quando sei arrabbiata e avresti voglia di colpire qualcosa o qualcuno, potresti muovere le zampe per aria. Così non fai male a nessuno e ti scarichi. Puoi anche sfogarti parlando a qualcuno di quello che ti ha fatto arrabbiare. Spesso è già sufficiente a stare meglio. Oppure potresti parlarti in modo utile, come quando si dicono delle cose ad un amico per aiutarlo. Quindi, dirti parole di comprensione, suggerendoti quali azioni imparare a mettere in atto. Puoi anche tenere a mente le volte passate in cui sei riuscito a gestire la rabbia e ti sei sentito capace e ricordarti che lo potresti fare ancora. Nei momenti in cui ti sembrerebbe invece impossibile e hai bisogno di credere in te per riprendere il controllo. Oppure, quando senti che stai iniziando ad agitarti, potresti fare una pausa. Andando in camera tua da solo e fare una cosa tranquilla. Leggere, giocare o magari bere un boccio d'acqua per calmarti. Puoi farti abbracciare, rimanendo avvolto tra le braccia della mamma. Oppure puoi fare una cosa per scaricare la tensione, come ad esempio prendere a pugno un cuscino o scarabocchiare o disegnare l'emozione che provi in quel momento, a appallotare il foglio o farlo in tanti piccoli pezzi e poi buttarlo via. Rouge pensò a quante volte la mamma gli aveva detto di andare in camera, ma aveva paura a farlo, temendo che lei si arrabbiasse ancora di più con lui. La draghessa saggia forse subito il suo libro. Gli spiegò che anche ai grandi fa bene prendersi delle pause per ritornare in tranquillità. Quindi la mamma avrebbe capito il suo bisogno e lo avrebbe assecondato. Poi Rouge fu attratto da un grande termometro colorato diviso in tre livelli. La draghessa gli spiegò che quel termometro rappresentava i livelli della rabbia, piccola, media o grande. È giusto che la reazione di rabbia sia coerente con la situazione che la prova. Per cose poco importanti la rabbia è piccola, per cose medie la rabbia è media, per cose importanti la rabbia è grande. Ok, rifletteva il draghetto, se il regalo è per il compleanno di un mio amico draghetto, la rabbia è piccola e la mia reazione è piccola, tipo uffa. Se mi sorpassano nel salire sull'altalena, la rabbia è media e la mia reazione deve essere di media intensità, tipo uffa, E se mi spingono e mi fanno male... La rabbia è grande, la mia reazione è grande, tipo Uh! Oh! Ma invece di far male a quel draghetto impertinente, posso ricordarmi di sventolare le mie mani nell'aria per scaricare la rabbia che sento lì. O <tossi> potresti fare un po' di salti? Se la rabbia la senti nelle gambe, suggerì la draghessa facendogli l'occhiolino, Rouge continua a riflettere ad alta voce pensieroso, così posso farla andare via. Potresti scegliere una delle modalità che ti ho già raccontato o ancora potresti immaginare di vedere nella tua mente la tua emozione e di trasformarla cambiando le forma, movimento, colore e immaginando di soffiarla fuori dal corpo. Poi potresti pensare a quale emozione più positiva e utile vorresti provare in quel momento. Potresti immaginare che sia fuori da te e ispirarla dentro al corpo dopo aver definito il colore, la forma e il movimento. Altrimenti potresti trasformare l'emozione non utile di rabbia o il soggetto della rabbia in modo divertente. Questa mi piace tantissimo. Potresti, per esempio, immaginare che abbia la forma di un vulcano dentro di te, colmo di rossa rabbia che però esce trasformata in tante bolle di sapone colorate che scocchiano. Ma adesso, dice la draghessa, è tardi e dobbiamo andare. È bellissimo, è bellissimo e non ve lo leggo tutto perché voglio che lo compriate, vorrei che lo comprasse, voglio, non esiste neanche nel Giardino del Re, però Rabbia da Drago di Giovanna Loconte credo che sia uno strumento importante, ah perché c'è una bella storia che non vi racconto fino alla fine in modo che la possiate godere vi perché come avete sentito ho cercato di soffermarmi su tutti i consigli che vengono dati a questo bambino ha tantissime opportunità per gestire la sua rabbia no? può andare in com'era sua e stare lì tranquillo per un bicchiere d'acqua può dare dei pugni a un cuscino può trasformare in una cosa divertente l'oggetto della sua rabbia ci sono tantissime cose che il bambino può fare ma le può fare soltanto se la mamma o il papà ti aiuta, no? ci sono due commenti Respirare significa fermarsi un attimo e darsi il tempo di osservare. Giusta osservazione, Antonella Grandicelli. Brizzi Lamy dice purtroppo nell'ambito della mia attività professionale mi è capitato frequentemente di incontrare anche corpo docente incapace di riconoscere la rabbia degli alunni e di gestirla in modo adeguato arrivando sino a richiedere inutili esami diagnostici con conseguente etichettamento. Verissimo, verissimo. Lascio la parola a te perché questa è una favola meravigliosa, ma una domandina un po' piccante io te la devo fare eh? perché noi parliamo tanto di bambini ma eh, io ti chiedo questo e quando i bambini vedono i genitori arrabbiarsi e quando sono in casa e vedono che i genitori magari si prendono a male parole come posso pensare che quando lui si arrabbierà dirà uffa anziché qualcos'altro? Allora partiamo da questa tua domanda Pungente, perché sicuramente tocca un argomento molto delicato ma molto importante. Poi riprendiamo quello che hai letto nella fiaba. Eh, I bambini, soprattutto quando sono piccoli e quindi non, appunto, non, non, le spiegazioni non passano tanto attraverso le parole, i ragionamenti, i pensieri, eh, imparano dai fatti no? a volte lo, dice, lo diciamo anche noi ed è una grande verità non contano tanto le parole ma i fatti e quindi quello che vedono quello che possono osservare per loro è fonte di apprendimento anzi del più grande apprendimento direi perché effettivamente poi dobbiamo prestare molta attenzione anche alla nostra coerenza se vogliamo insegnare eh, delle strategie o comunque chiediamo al nostro bambino, al nostro figlio di eh, gestire la rabbia in maniera adeguata però poi facciamo fatica noi stessi eh, siamo un po' in difficoltà noi per primi no? perché magari a nostra volta abbiamo un po' questa fragilità eh, che ci porta a non gestire magari nella maniera più, più efficace più funzionale la rabbia e quindi eh, quello che poi il bambino vede comunque è quello che anche apprende no? dal, dal suo modello di riferimento. E invece, ad esempio, un, un bambino che eh, vede magari i genitori che si arrabbiano perché ci mancherebbe, siamo umani <ride> e quindi può capitare che i due genitori si, trovano, si trovino a discutere, ad avere un momento di rabbia. Però poi il bambino magari vede che questo momento di rabbia viene superato in qualche modo, si può fare pace, ci si può parlare può spiegare come mai ci si è arrabbiati, allora già questo è diverso no? rispetto a vivere una situazione non capendo come poi ad esempio si può andare a risolvere, no? vedendo che i genitori magari rimangono arrabbiati, non si parlano più per giorni. Ecco, questo darà un'idea al bambino della rabbia come qualcosa magari di molto pericoloso, di molto brutto. Eh, i bambini da, da, da quello che loro vedono formano no? le loro idee su, su come funziona il mondo, su come funzioniamo noi, sulle relazioni tra le persone, quindi questo è da tenere ben presente, no? perché se no poi appunto diciamo magari tante cose utili, eh, però poi ne facciamo vedere altre. E, per quanto riguarda invece quello che Dicevi prima che, che hai letto prima, allora intanto questo libro anche a me è piaciuto tantissimo, eh, per la storia sicuramente che è proprio carina, è proprio, è proprio bella, e, e poi appunto accompagna proprio attraverso a quello che può essere affrontare un momento di rabbia, no? eh, ti guida attraverso le immagini, attraverso queste metafore eh, molto, molto carine che colpiscono molto ai bambini arriva un messaggio i bambini eh, viaggiano molto su questi canali dell'immaginazione della fantasia attraverso una fiaba attraverso un disegno a loro arrivano dei significati molto potenti quindi può anche essere sicuramente una, una strategia utile eh, leggere insieme a loro proprio libri come questo no e, e far passare dei significati in un momento ovviamente di tranquillità perché appunto come vedremo adesso c'è il momento a caldo e il momento a freddo e, però si può parlare diciamo della rabbia attraverso non magari le parole che i bambini hanno poca mm. voglia di ascoltarle ma attraverso delle immagini delle metafore dei disegni una storia e, mm. i momenti a caldo invece prima dicevano il, il draghetto rouge eh, i bambini ma anche noi quando siamo totalmente presi dalla nostra rabbia non ragioniamo, non sentiamo, non ascoltiamo, nei bambini ancora di più eh, proprio perché appunto anche il loro eh, sistema nervoso non è del tutto sviluppato e quindi le, la parte diciamo che regola le emozioni e la parte che regola il pensiero non sono perfettamente formate come Possono Essere quelle di un adulto e quindi fanno fatica appunto a far intervenire il pensiero, il ragionamento in un momento di rabbia, ancora più di noi che, comunque, già non sempre ce la caviamo <ride> benissimo. Ok, quindi a caldo cosa si fa quando il bambino è completamente in preda alla rabbia? Io, ovviamente, non, non ho la pretesa di insegnare niente o di dare delle regole, voglio dare degli spunti, delle così, dei, un momento che possa essere una riflessione. Poi. Ovviamente ognuno a seconda della sua situazione, della conoscenza del suo certo, bambino certo. fa quello che, eh, che ritiene più, più giusto, più efficace. No? Però il, come dire, una delle prime cose che potremmo pensare in quei momenti è il contenimento, no? un contenimento emotivo eh, per aiutare il bambino a calmarsi e ad attraversare quel momento proprio di assoluta turbolenza durante il quale non capisce più niente e si vuole solo sfogare. no? Alcuni bambini eh, apprezzano l'abbraccio, il contenimento fisico, no? alcuni bambini proprio la, la pressione dell'abbraccio e il calma, altri bambini invece no, non lo supportano, non lo tollerano, man mandano magari via, no? dicono basta ah, vai via mamma, vai via papà. E quindi questo sta ovviamente ai genitori capire di che cosa ha bisogno in quel momento e che cosa è efficace per, per il loro figlio, no? Certo. Ehm, un'altra cosa a cui possiamo pensare è se il bambino sta litigando magari, che ne so, col fratellino, con un amichetto, con la sorellina, in una stanza, nella cameretta, allora se proprio in quel momento è in preda alla rabbia, magari lo invitiamo a spostarsi da un'altra parte gli facciamo cambiare ambiente diciamo in modo che sia al di fuori da quella situazione e riesca pian piano a calmarsi non avendo più davanti agli occhi l'oggetto diciamo magari della sua rabbia no la persona che l'ha fatto certo. arrabbiare eh, un'altra cosa a cui possiamo pensare è non dire semplicemente no no tante volte quando un bambino fa un capriccio magari si arrabbia o è frustrato per qualcosa quindi a questa esplosione, diciamo no, no. E poi diamo delle perché alternative, no. eh. <ride> esatto. diamo delle alternative perché al ah, no, il bambino appunto nella sua testa potrebbe rispondere: No, ma e quindi, che cosa posso fare? Non posso fare questo, allora, cosa posso fare? Proviamo a dare delle alternative, no? eh, lo sfogo, come come leggevi prima nel traghetto nel Rouge, può essere fisico: alcuni bambini hanno bisogno di sfogarsi fisicamente, di prendere alcuni in cuscino, di prendere alcuni il letto, il divano, eh, di saltare, eh, di uscire magari a farsi una camminata per sfogarsi. Questo magari i bimbi o i ragazzini un pochettino più grandi. Eh, altri mh, invece magari hanno bisogno di essere accompagnati. A respirare per calmarsi, no? quindi eh, mettendo magari una mano sul pancino e eh, invitarli proprio a respirare, a sentire il pancino che si gonfia e si stringe come un palloncino, aiutandoli magari anche con questa immagine e con, con questo respiro che pian piano li può aiutare a calmarsi di sicuro non è il momento per fare grandi discorsi, no? per ragionare o per star lì a dire perché per come, è il momento a caldo, la, la mente il pensiero non c'è, è spento. È com'è che diceva prima Rouge che era tutto offuscato dalla, dal fumo del, del, suo, del suo occhio. <ride> Poi però il momento a freddo ce lo dobbiamo prendere perché tante volte quello che si fa è ok, è superato superato il momento, non ci si pensa più, no? Si, si lascia lì, è passato e, e basta, risolto il problema. E in realtà è proprio nel momento invece di calma che si possono eh, riprendere le cose che sono successe, se ne può parlare o si può utilizzare appunto un canale più adeguato ai bambini, che può essere il disegno, che può essere leggere una storia insieme, usare una metafora per, per spiegare quello che è successo. Però ci deve essere un momento un po' di accoglimento no? di quello che è capitato di confronto quindi lasciamo che il bambino si possa esprimere senza eh, giudicarlo no? senza dirgli che non andava bene arrabbiarsi per quella cosa lì perché magari è una cosa stupida tante volte no? eh, ci scappa magari da dire ma quella lì è una stupidaggine perché ti sei arrabbiato per quello magari per il bambino nella sua testa era la cosa più importante del mondo Allora le capiamo che magari si è formato, si è costruito anche un'idea che può essere sbagliata magari su una certa situazione o su una certa cosa, possiamo invece accompagnarlo a eh, modificare un po' quella sua idea, no? spiegandogli magari come effettivamente può provare a, a vedere le cose. Certo. Eh, si possono eh, diciamo, mettere in, fare un piano d'azione, creare delle strategie insieme, no? si può eh, pensare insieme a quale strategia utilizzare quando dovesse ricapitare un episodio di rabbia perché appunto è vero che il momento è passato però sicuramente nella vita di ognuno poi ne potrebbero capitare degli altri e quindi pensare insieme al proprio bambino e dire ok la prossima volta che ti capita di arrabbiarti allora possiamo fare in questo o in quell'altro modo nei modi ovviamente che avete visto e eh, funzionano con lui no è il momento, magari, anche per dare delle regole, per spiegare ad esempio che va bene arrabbiarsi è una cosa normale che succede a tutti: eh, quello che non va bene, magari, è fare male, tirare degli oggetti addosso a, alle altre persone, eh, mordere, graffiare, no? eh, oppure dire delle parolacce. Ecco, è quel momento, è quello, magari, per eh, soffermarsi sulle su quelle che possono essere le regole, condividerle insieme. Al, al proprio bambino. Beh, sono, delle idee, ripeto, ecco, delle, sono, sono delle idee, ripeto, sono delle idee, ma, ma la cosa sorprendente, avendo letto questo libro, è rendermi conto di eh, quanto, quanto si possa eh, fare anche tra noi adulti, cioè lasciando stare i bambini, questa, questa pratica eh, del pugno sul cuscino, per esempio, eh, nella mia testa. Il fatto di colpire un cuscino era una forma di, di violenza che nella mia testa no, non va fatta. Cioè, nel momento di rabbia, tirare un pugno a me personalmente poteva sembrare diseducativo, no? Eh, invece, è uno strumento utile per, magari non il fratellino, ma il cuscino, <ride> magari evitiamo animali e persone, e quindi sfogare la propria rabbia su qualcosa di inanimato effettivamente può essere utile. Adesso eh, Normalmente eh, nel, nelle palestre ci si sfoga no? con, eh, con il sacco piuttosto che con queste cose qui, però quando vai in palestra non sei arrabbiato, vai a fare attività fisica. No? Il fatto di avere eh, giusto un sacco o, o un cuscino a casa mi permetterà di sfogare la mia ira d'ora in avanti in questo modo, cosa alla quale davvero non avevo, non avevo pensato. Così come un'altra cosa che mi ha fatto ragionare e ehm, che, che, che l'ho già detto qualche volta perché mi ha, mi ha colpito eh, il fatto di, ridicolizza, di ridicolizzare la cosa che mi ha fatto arrabbiare. Devo dire che nella mia vita ogni tanto con il fidanzato piuttosto che con la mamma eccetera mi è capitato, ma rispetto all'ira dell'altro. Cioè magari mi accorgo che è talmente scopositata la reazione di rabbia rispetto ad una cosa che effettivamente mi viene da ridere e dall'altra parte mi è capitato che come risposta mi è arrivata la risata perché forse in questa esplosione di rabbia c'è, cioè, parlando da, da, da, tra adulti, c'è cioè la consapevolezza di avere esagerato secondo me perché il, il livello piccolo, medio grande di rabbia è qualcosa che dovrebbe riguardare tanto anche noi Invece magari noi che abbiamo nell'arco della giornata tanti motivi per innervosirci a un certo punto reagiamo a una rabbia che doveva essere nel nostro termometro piccola in modo grande, ma forse dentro, dentro di noi sappiamo di aver esagerato. no? E allora è il momento di, ehm, come si dice, che, che, non, di, di, insomma, che non vuoi far vedere che hai capito, no? quindi non sei orgoglioso, ecco, è il momento dell'orgoglio che ti impedisce di farci una risata su. Però, ragionando sui discorsi che abbiamo fatto questa sera, secondo me potrebbe davvero diventare un esercizio anche per i grandi, no? E di conseguenza i bambini che cosa vedono? Vedono la mamma che anzi che dire le parolacce, magari dice uffa in quel modo lì e, e il bambino sorriderà. Perché poi sono dei ripetitori incredibili, i bambini, no? A partire da un anno e mezzo, due anni, le prime parole che dicono se non sono mamma e papà, ma sono sicuramente le parole che sentono più spesso dire in casa. Quindi è, è fondamentale che, che, che, che i genitori stiano attenti e laddove non riescono a stare a te, magari provare a, a ragionare su una di queste cose. Così come un'altra cosa che mi ha colpito di questa lettura è il verbo contenere. Il fatto di, cioè, nel, nel verbo c'è tutto, c'è proprio tutto in questa parola. Sì, i genitori sono proprio il, il contenitore delle emozioni dei loro bambini, finché i bambini non sono abbastanza grandicelli e diventano autonomi nella gestione delle loro emozioni. E voi, genitori, cari miei, fate proprio da contenitore proprio da contenitore e quindi come, come contenitore ecco un'altra cosa eh, che può essere importante per i genitori è quella di accogliere senza partire da quella che è la propria visione delle cose no perché chiaramente ognuno di noi ha un suo modo di vedere le cose di vedere le situazioni di vedere le emozioni e, e i comportamenti che ci suscitano queste emozioni però se noi osserviamo un bambino che ha una certa reazione sulla base di una nostra credenza, di una nostra idea, di una nostra convinzione, noi in realtà non stiamo in qualche modo cercando di capire quello che sta succedendo a certo. quel bambino, ma stiamo osservando già con una nostra lente di osservazione, già con una nostra interpretazione nel, nello sguardo, no? E quindi questo ci, ci farà perdere in realtà molte informazioni che potrebbero essere importanti. Quindi provate proprio a sintonizzarvi un po' no? su quello che invece potrebbe essere in quel momento il vissuto del, del bambino per provare a capirlo e poi aiutarlo a, a gestirlo no? insieme a lui. E poi non è altro che di medesimazione, anche no? Cioè provare a ragionare in quel frangente, adesso nel libro si parla di mettersi nella scarpa del bambino piuttosto che mettersi nella scarpa dell'adulto no? E anche questo è un esempio calzante. <ride> No, però in effetti è vero che eh, è più facile che il bambino faccia l'adulto rispetto, no? Cioè che il bambino si metta nei panni dell'adulto, magari volendolo anche scimmiottare un po', a volte ci prende anche. Che viceversa no io a volte sento dire ma mh, questo papà e figlio, oppure mamma e figlio litigano come se fossero fratelli invece la mamma ah, cioè non puoi litigare con tuo figlio come se fosse un tuo amico come se fosse tuo fratello e questa cosa devo dire che nelle nostre generazioni si sente molto di più no? diciamo che il, il, la, la severità che io non ho vissuto quindi devo parlare di generazioni precedenti perché non posso parlare dei miei genitori in questo modo però Esistevano famiglie dove davvero il, il, il ruolo genitoriale era davvero austero e severo, forse, forse anche fin troppo, no? Probabilmente adesso siamo dall'altra parte, siamo arrivati un po' troppo dall'altra parte e c'è un mondo dietro a questo, no? Sei fantastica perché sono già due o tre... Eh cose che hai tirato fuori che sembri veramente sistemica come <ride> come <G lottanto> la mia formazione prima hai parlato di quello che noi chiamiamo il, il, il, il, il, il trasmettere i modelli a livello trigenerazionale no quando dicevi che noi stessi abbiamo avuto dei genitori che sicuramente ci hanno passato da una loro modalità e quindi noi a nostra volta poi la, la passiamo in qualche modo ai nostri figli e adesso questo discorso dei, dei ruoli chiaramente è vero che un tempo il modello era molto più rigido, quindi spesso si trovavano queste famiglie con questi ruoli eh, tra il livello genitoriale e il livello dei figli che erano eh, definiti in maniera quasi proprio formale eh, e, e irremovibile. No? E adesso il rischio è quello di andare invece un po' dall'estremo dall opposto, dove tutti sono sullo stesso piano e siamo tutti amici e fratelli, come dicevi tu. Il ruolo rimane sicuramente la possibilità di accogliere, di mettersi nei panni di, non preclude il fatto di ognuno rivestire e ricoprire il, il proprio ruolo in maniera corretta. No? Quindi eh, il genitore rimane sul livello, sul piano del genitore e il figlio sul piano del figlio. Eh, questo però non ci impedisce sicuramente di in qualche modo poter provare a, a metterci nei panni di per comprendere meglio la situazione e questo... eh, eh, devo dire che in, in questa società di, dove, dove spesso viviamo eh, famiglie eh, allargate famiglie separate no ci sono tantissimi bambini che già da elementare nei genitori che non stanno più insieme anche questo secondo me non ha aiutato nella, nella divisione dei ruoli, no? perché poi si crea quella sorta di, ehm, diciamo di, di, di gara, di competizione tra mamma e papà nell'accontentare magari di più il bambino. No? Allora si vuole essere più amico, voglio essere più amico io di te, no? Parliamo sempre di genitori che stanno vivendo un momento difficile della loro vita e quindi probabilmente per un attimo sono, rimasto, tornano un po' a essere infantili, no? tornano a essere bambini anche loro, perché si ritrovano in una situazione dove, dove gioco forza devono, devono cavarsela e quindi sia chi prende la decisione, sia chi, eh, chi la subisce comunque ha un momento con se stesso di, di, di grande frattura no? e spesso i bambini ne fanno un po', eh, no? diventano un po' le vittime eh, inconsapevoli di queste, di, queste, di queste discussioni. Potrebbe essere effettivamente, eh, adesso magari, io non pensate che io non legga quello che voi scrivete, eh, perché io leggo tutto, però ad esempio eh, devo leggere quello di Alessandra Scagliola, ma ho, ho intravisto quello di Antonella Grandicelli prima e ho visto che bene o male stavamo rispondendo alle tue domande, per quello che non ho voluto interrompere Marta, ma... Eh, quanto la rabbia degli adulti espressa e alimentata oggi anche attraverso i social può influenzare il rapporto dei bambini con la gestione delle emozioni Ecco, diciamo che non siamo arrivati a parlare di social ma abbiamo un po' risposto nella nostra chiacchierata a questa domanda no? è piaciuta la storia mi fa piacere perché devo dire che Giovanna Loconte ha scritto una, una gran bella cosa ho risposto a Federica che chiedeva l'età per il libro quanti spunti di riflessione da questi incontri grazie perché ci date la possibilità di leggerci anche da adulti attraverso il ricordo dei nostri comportamenti infantili. Alessandra Scagliola nei suoi commenti non sbaglia un colpo perché è una donna che davvero eh, può, può dare spunti di riflessione eh, a tutti noi. Un argomento davvero importante, grazie per averci dato tanti spunti di riflessione. No, grazie a voi, noi siamo arrivati oltre, siamo a un'ora e cinque minuti, ma è chiaro che poi le cose vengono fuori chiacchierando, no? Perché io e Marta non ci prepariamo mai a, questi, a queste dirette, perché vogliamo che le cose vengano fuori parlando, quindi senz'altro ci mettiamo d'accordo sulle domande, su quello che devo leggere, perché ora proprio arrivare a dire eh, che cosa leggiamo oggi? <ride> magari no, Ma vedete. No, quasi dalla metà in poi si crea anche tra noi questa, questa empatia che, che fa sì che poi io all'inizio sono un po' rigidina, mi dimentico un po' quello che sto dicendo all'inizio, però poi mi riprendo e cerco di, di, di seguire i ragionamenti della, della dottoressa Giaretti. Allora, eh, Marta, tu devi aggiungere qualche cosa rispetto a questo discorso perché vorrei dire prima che tu dica allora, scusami, eh, voglio dire mi raccomando scriveteci se ritenete di voler affrontare determinati argomenti perché se siamo in grado se lei beh, se lei è in grado io gli faccio affrontare quindi eh, scriveteci se avete delle, eh, una voglia così una voglia, voglia di trattare un argomento noi lo troveremo senz'altro ma eh, ci farebbe piacere poter approfittare eh, di voi in questo senso quindi diteci e adesso parla tu Marta Ben volentieri questo sì, mi unisco alla tua alla tua richiesta. Ben volentieri, chiaramente se sono in grado, questa volta me lo dico da sola perché però molto volentieri, poi sono anche curiosa di vedere quali sono quali potrebbero essere le idee. E no, non aggiungerei nient'altro se non ringraziare te, come al solito tantissimo. Eh, ringrazio come sempre, che sai che io collaboro col centro Citimed, quindi certo. devo ringraziare Rossella. Caci che insomma ci sostiene a tutte e due, poi abbiamo questa amicizia in comune, quindi è vero, insomma, chiaro. la salutiamo sicuramente che sostiene queste nostre iniziative, queste nostre attività e le cose da dire insomma sarebbero milioni, quello che sento di dire è non, non smettete di farvi domande, di osservarvi, di osservare e di chiedervi delle cose. E io sono assolutamente a disposizione se qualcuno appunto nei commenti avesse delle altre così, curiosità o domande, ben volentieri, anche con messaggi in privato, se sì, posso come? rispondere molto volentieri, perché immagino che poi le, gli argomenti potrebbero essere veramente tanti rispetto alla gestione della rabbia. Okay, Bene, quindi, Allora io chiuderei con una frase che secondo me è molto importante. La rabbia va ascoltata non va cancellata. Io chiuderei sì. la puntata con questa frase che secondo me è fondamentale, eh, è importante dare spazio alla rabbia quanto è importante dare spazio all'amore perché entrambi i sentimenti come tali devono essere affrontati e gestiti con maturità da parte degli adulti e con curiosità da parte dei bambini. Quindi eh, grazie, grazie Marta per questa meravigliosa puntata. Bravissime tutte e due, un'ora volata e molto, molto interessante. Grazie. Bene, Francesca, mi fa molto piacere che tu abbia apprezzato. Ci vediamo tra un mese, direi Marta, poi sì. ci mettiamo d'accordo sull'argomento sull della prossima puntata. A meno che qualcuno di voi non ci dia qualche consiglio, noi siamo in attesa. Grazie, vi chiedo la cortesia di condividere questa serata quindi condividete la parola ma condividetela anche con un click in modo che più persone possibile possano avere l'opportunità di ascoltare questa interessante eh, diciamo serata dove abbiamo trattato tanti temi importanti e ricordiamoci che i bambini sono il nostro futuro e quindi è il loro futuro <ride> e quindi è bene che l'attenzione nei loro confronti sia sempre altissima Ciao, grazie, grazie Marta. Grazie mille. Ciao, a presto.